Buonasera e benvenuti in questo nuovo episodio di Pokémon Fire Firehash Io sono GlacialSphere e in questa parte extra di postgame Stiamo riaffrontando tutti i capi palestra che infatti vedete qui raccolti in questa casa enorme Allora, nella scorsa parte abbiamo affrontato i capi palestra di tipo normale, coleottero, roccia e acqua che vedete di sopra Ora tocca continuare Allora, lì sotto avremo i capi palestra di tipo spettro forse Penso siano quelli di tipo spettro, in ogni caso metteremo... Greninja davanti, salve Fanny! E manda in campo Gengar. Bene, noi andremo di Dark Pulse e Greninja si evolve in forma Ash. Poi Miss Magus ancora Dark Pulse ah disabilitato mannaggia extra sensori allora perfetto e ok non, è, non ha più disabilitato Dark Pulse perfetto così possiamo colpire Driftblim e mandarlo a casa ecco qua perfetto è la prima andata ora affrontiamo anche i buon morti qui Anche lui ha tre Pokémon e parte con Gastly Andiamo di Dark Pulse Eccoci qui Poi Gengar Non ho avuto molta fantasia nel fare le squadre dei capi palestra di tipo spettro eh? C'è anche da dire che il tipo spettro più iconico è proprio Gengar Però insomma, potevano impegnarsi un po' di più Ecco fatto, Greninja a livello 69, ole, e andiamo a curarci. Poi andiamo ad affrontare anche i capi palestra di tipo, di tipo elettro, quindi andremo con Donfan, ecco qui, salve, Watson. Che manda in campo Magnemite. Andiamo di Earthquake. E questo ha vigore. Mannaggia loro con vigore. Uh, poison Jab. Ah no, è vero che non è effetto, sto stupido. Andiamo di Rock Slide. Non volevo sprecare un altro Terremoto solamente per quello. Poi Magneton. Andiamo di Terremoto. E Manectric. Lo farà Mega Evolvere? Non credo. Infatti. Però ci fate intennare. Ora non più. addio electric. E Voltorb. Perfetto. E il primo dei capi palestra di tipo elettro l'abbiamo tirato giù. Curiamoci velocemente. Ecco qui. Poi andiamo da Corrado. Eh, no, 5 Pokémon. Vai. Stavo per dire 6 Pokémon. Vai, Earthquake. Addio, Raichu. E Donphan a livello 68. Poi Rettivire. Aia, ci, ci scotta. Ah, no, è vero. Sono Pugno No. È eh, fuoco Pugno No, volevo dire. Non è Rogo Denti. Poi Jolteon. Dai, fammi attaccare per primo Jolteon. Che è sempre una Goduria. No, peccato. O Donfan comunque un carro armato, eh. Cioè è bello che lo stanno attaccando tutti con una roba speciale, ma comunque resiste. Ah, peccato, non è effetto, perché è elettrovolante lui, eh? credo. E allora Rock Slide. Però niente, il nostro Donfan ci saluta. Allora manderemo in campo... Greninja. Sì, so che sembra un azzardo, ma... Potrebbe essere la scelta giusta. Ice Beam. Peccato, speravo di non ma lui non usa un attacco di tipo elettro. Non si sa bene per quale motivo. Anzi, usa un attacco di tipo spettro, che è poco efficace. Ed ora l'Axray. Lasciamo in campo Graninja. E proviamo a travolgerlo con Surf. E infatti non riesce a resistere. A questa ondata suprema. E abbiamo battuto anche con Rado che non ha niente da dire. Perfetto, infine riportiamo la sfida al buon LT Surge, ovviamente con Pikachu. Chi se no? Eccolo qua, Pikachu contro Raichu. E andiamo di break break. Ha provato a paralizzarmi con statico, ma non va bene. Anch'io, uguale. <ride> cioè, non è che non va bene, è che non è effetto proprio. Brick break. Ok, Pikachu è riuscito di nuovo a battere la sua nemesi. Il buon Raichu. Il Surge. Ok, ora possiamo quindi continuare. Con. qui abbiamo quattro capi palestra. Allora, iniziamo a fare queste. Allora, prima Salve Cress Così ci vediamo anche questi che stanno qui Allora, Thunder Punch Perfetto Poi eh, Tu non mi ricordo che Pokémon usi, Marlon Non mi ricordo nemmeno che capo palestra tu sia sinceramente Ok, però usa Pokémon di tipo acqua a quanto pare, quindi andiamo comunque con Pikachu Poi Mantine, ok cambiamo ma andiamo a E andiamo di Leaf Blade È vero che lui è anche tipo volante, giusto? Perfetto, ed infine Jellicent. Questo è di tipo spettro, quindi non gli faremo comunque un danno super efficace. Ah no, super efficace, ok. Pensavo fosse anche di tipo spettro. Sick battle, assolutamente. Andiamo a sfidare anche Elesa. E lei invece ha Pokémon di tipo elettro. Ok, andiamo di break break. Andiamo un po' di contraccolpo Perfetto E Molga Dov'è Donfan? È tutto tua. Questa Molga Durante il nostro walkthrough Ci aveva fatto penare un po' Avevamo perso se non sbaglio Contro di lei eh? Mi sembra si chiami Camelia Dai Ok grazie no, Non hai Non è ceduto all'amore Donfan. Dynamo, lasciamo Donphan e andiamo di Earthquake. No, a levitazione dai che infame. E allora andiamo di Rock Slide. E complimenti, Dynamo, per la tua difesa. Perfetto, ed ora combattiamo contro Lem. Iniziamo con Heracross che distruggerà il suo Bunnelby. E andiamo di Close Combat. Poi Laxray, dove è Donfan? è tutto tuo. Tra l'altro l'EM l'abbiamo anche già risfidato, eh? così come Brock e Misty, quando abbiamo sfidato diciamo, gli amici e i rivali di Ash. In questi episodi extra. Però non fa mai male risfidarlo un'altra volta anche qui. Lasciamo in campo Donfan. E andiamo gli Heartquake Più veloce di Eliolisk, complimenti. Poi Magneton. Heartquake Dannato vigore. Ok, ha messo Rain Dance. Beh, è una strategia che può fare. Eh? Poi se non sbaglio con Rain Dance, Tuono non fallisce mai, tipo. Tiriamo giù anche il suo The Den. Ed infine Magramite. Vai, Earthquake. Perfetto, e abbiamo battuto anche l'EM. A questo punto abbiamo fatto anche quei, quegli allenatori che erano lì un po' spaiati, probabilmente perché questi di acqua non c'entravano qui, e questi di elettro non c'entravano qui, quindi erano messi proprio qui, qui sotto. Ora iniziamo con quelli, questi qui sotto, quindi quelli di tipo Lotta. Allora... Greninja e eventualmente Charizard, eventualmente, eh. Vai, salve, Corrina. Perfetto. E abbiamo sconfitto di nuovo Roark e andiamo di extra senso. Super efficace e addio mia, ciao. Sì, sono più una formalità queste battaglie che è una vera e propria sfida, eh. Abbiamo i Pokémon ormai a livello troppo alto. Però mi pi piace usare questi, quindi continuerò ad usare questi. Ed infine Lucario. Contro Lucario invece andremo di... Surf. Perfetto, cioè il surf di Greninja è fortissimo, specialmente quando è nella forma Ash. Poi sfidiamo Broly. Che ha solo due Pokémon. Poveretto. Vai, Surf. Eccoci qui. E Ariyama. Extra senso. Ah, resiste. Complimenti, Ariyama. E mi ha fatto pure un bel po' di danno. Perfetto. Poi curiamoci un secondo. Ecco fatto. E andiamo a sfidare anche Marzia. Qui. Che va con Meditite. E noi andiamo di surf. Si protegge, va bene. E di nuovo diventa Greninja Formash, livello 70 per Greninja, fortissimo. Hades non mi interessa. A zero proprio eh. Ma ciocca. Andiamo di extra senso, ed infine Lucario, anche lei. Surf. Perfetto, abbiamo sconfitto il nuovo Marzia ed ora tocca Ciocca. Anche lui ha solamente due Pokémon. Andiamo di Extrasenso. Sotto missione risponde con un, bella, con un bel danno il signor Polivrat. Ma riusciamo comunque a portare a casa la vittoria, beh, anche perché siamo tipo 10 livelli sopra. Extra senso. E così facendo abbiamo concluso anche i capi palestra. Di tipo lotta. Ora tutte le vale carte devono essere di tipo erba. Quindi manderò davanti. Hmm, di tipo erba. Manderò davanti erato. Cosa sapete? Eh? E in caso Subtile. Vai, iniziamo con Monamur. Ramos. Ecco, contro Jumplaf insomma, Pin Missile non è che funzioni molto, però fa comunque il suo sporco danno, eh. Sunny Day, va bene. Lei ha fallito? Boh, non è andato. Qui c'è stato un baguettino del gioco. Ok, Heracross sale a livello 71, poi Weeping Bell, la lasciamo Heracross e oltre a mega Evolverlo andremo di pin missile perfetto poi go go at lasciamo heracross e di nuovo missile Spillo Sanflora Quanti Pokémon ha questo muro? 6 Pokémon Poi Executor Beh lui si prende danno 4 perda Pin missile Quindi poverino non può far nulla Ed infine Plum. Ancora missile Spillo Perfetto, Era Cross troppo forte. Andiamo poi su Spighetto, che abbiamo già riaffrontato tra l'altro. Lo inizio con Pan Sage e noi andiamo di missile spillo subito. Poi Stamfisk, contro Stamfisk manderò Setile. E andiamo di Leafblade. Blade Complimenti a Stamfisk per la sua difesa incredibile Che lo fa resistere ad un Leaf Blade di Sceptile Ed infine Crustle Leaf Blade Azza, forte questo Crustle eh Facciamo Energy Ball Ecco fatto Andiamo ad agire sulla sua fragile difesa speciale una battaglia molto ben bilanciata Non sono d'accordo però Contento te Ecco fatto Ed ora andiamo a sfidare Gardenia. Dovrebbe essere lei Gardenia. Andiamo a risaptare subito Vai Ma nel campo che Rubia? Lei ha 6 Pokémon Alla faccia Vai Accessor Poi Cacnia Excessor. Se, se sono tutti così se sei Pokémon facciamo veloce Tartwig mi sa di sì Anche perché lei si incontrava relativamente presto Forse era la terza capopalestra O la seconda Della sua regione Roserade Xessor Ed infine Belson. Vai, tac perfetto ed ora va il plum lei continua con verde bufera ma non c'è niente che possa fare tirato giù anche il Bloom. impressionante assolutamente sì. andiamo a curarci e andiamo a sfidare Erika, l'ultima capopalestra di tipo erba. Era prima ad essere mai stata creata. Erika. Con Weeping Bella, anche lei sei Pokémon. Andiamo di Leaf Blade. Che ha provato a paralizzarci ma non ci è riuscita. Poi Tangela. Excessor. No, non posso, posso mega-evolvermi. Mi ha tolto la pietra. Execute. Beh, non c'è sarà nemmeno bisogno di mega-evolversi comunque. Ah, tossina! Ok, mi ha voluto avvelenare. Anzi, iperavvelenare. Perfetto Vai, un Pokémon che è il nostro ormai è avvelenato. E mandiamo in campo Donphan Proviamo a fargli fare un po' di punti esperienza E andiamo di Earthquake Minchia che danno Manco super efficace, era Victriple Ma davvero Donphan è più veloce di questi Pokémon? Vabbè, anche 20 livelli sopra, quindi ci sta. Perfetto, abbiamo sconfitto anche Erika, quindi andiamo a curarci. Ecco qui. E a questo punto direi che anche questo episodio è finito. E vi ringrazio per aver seguito questo video fino alla fine. Nel prossimo continueremo la nostra sfida a tutti i capi palestra. Quindi da Glacier Sphere è tutto. Al prossimo video.